Il Piano Aperto è il titolo dell'antologia di scritti di Carlo D'Oglio, ma è anche un'espressione che in maniera sicuramente emblematica eh, riflette la biografia di questo personaggio e il suo approccio alla pianificazione urbanistica. Ehm, una appunto, biografia caratterizzata da tante deviazioni di percorso e continui sconfinamenti anche nelle altre discipline, faccio alcuni esempi, giunto a Ivrea ad esempio per svolgere in realtà per Olivetti un incarico editoriale si trova a svolgere il ruolo di, di segretario del GTCUC, il gruppo incaricato per la redazione del piano del canavese oppure trasferitosi a Londra per, per studiare pianificazione territoriale finisce per fare politica e Fondare l'International Society for Social Studies, un organismo politico-culturale della sinistra radicale europea, oppure è entrato ad esempio a fatica nel mondo delle facoltà di architettura dopo tanti anni di insegnamento a Palermo, Napoli e Venezia, alla fine finisce per entrare in rotta di collisione con gli architetti e si rifugia a Bologna nell'Istituto di Sociologia. Carlo D'Oglio è anche questo, un urbanista eh, irregolare a partire dal suo essere anarchico e anche dalla sua formazione diversa sicuramente dagli altri urbanisti del, del suo tempo che è in, in legge, e, quindi non studia né ingegneria né architettura. E anche se non eserciterà mai la professione di, eh, di avvocato, questa caratteristica, questa sua formazione in qualche modo lascerà, lascia delle tracce profonde eh, anche nei suoi scritti, eh, ma non solo, in generale nel suo modo di, di guardare il territorio come mh, un canale per eh, innescare mh, delle profonde trasformazioni eh, nel sistema dal punto di vista sia economico, politico, ma anche sociale. E poi anche eh, da un uso eh, diciamo più eh, discorsivo dell'urbanistica, eh, Doglio non sapeva tra l'altro disegnare, in cui comunque forte ha il gusto per il dibattito, per il contraddittorio. E questa caratteristica emerge anche in maniera molto forte da alcuni scritti che sono stati scelti e inclusi appunto in questa raccolta. E, gli scritti dell'antologia corrispondono, ricoprono una, un arco temporale eh, ben preciso della sua biografia, eh, si eh, sviluppano in un arco di tempo di circa dieci anni che va dal 61 all'inizio degli anni 70, 1972. Un periodo segnato da un'esperienza per D'Oglio molto importante che forse forma più di tutte le altre la sua identità e il suo pensiero in ambito urbanistico. Nel 1961 Carlo D'Oglio infatti si unisce al gruppo di volontari che eh, diciamo, affiancano eh, il sociologo, poeta, attivista Danilo Dolci in Sicilia eh, per, eh, nello sviluppo di un piano eh, diciamo, dal basso, eh, un'esperienza diciamo, pioniera che eh, doveva risollevare un'area riconosciuta in quel periodo nelle cronache diciamo, del tempo per la sua grande arretratezza e miseria. La possibilità di eh, affiancare Danilo Dolce in Sicilia quindi è per Doglio un'occasione per ehm, trasferire tutte quelle idee maturate nelle precedenti esperienze in un contesto che eh, era sia diciamo, condannato, come dire apparentemente alla retatezza, ma per lui molto in realtà di interesse perché è ancora escluso da quelle trasformazioni eh, dettate appunto dalla, dalla modernità. E, ehm, e soprattutto dalla presenza di ancora di forti, di relazioni sociali molto forti, di forti tradizioni culturali. E tutto questo, per Doglio è un'opportunità, un'opportunità per appunto far prevalere il ruolo delle comunità e dimostrare in qualche modo che può esistere una società basata appunto su forme sociali, su strutture sociali diverse. E, per far questo, logicamente, lui eh, vede nell'urbanistica una disciplina chiave, ma eh, l'urbanistica per lui, a differenza appunto dei suoi contemporanei, non si, deve, non, è un, non si deve manifestare, non è una disciplina che si manifesta come eh, una pura tecnica, ma è innanzitutto eh, una scienza, una forza culturale che si pone al servizio delle collettività. E quindi come urbanista, come planner, mette a disposizione il proprio sapere tecnico con un duplice scopo. Eh, da una parte ehm, per accompagnare gli abitanti nell'attuazione dal basso delle trasformazioni, dall'altra parte invece per esercitare eh, sugli organismi istituzionali delle eh, pressioni, comunque attraverso diciamo, la sua azione culturale, contribuire a ridurre il loro potere e ridurre l'influenza dello Stato e cercare invece di come dire, introdurre una, un dialogo, una forma di, di collaborazione appunto tra, tra cittadini e istituzioni. E quindi gli scritti di Carlo Doglio eh, sono scritti che diciamo sicuramente nel tempo eh, erano in forte controintendenza con quello che stava succedendo, eh, ma che oggi invece ci appaiono come assolutamente attuali, eh, perché appunto Doglio sposta l'attenzione dell'urbanistica da una disciplina orientata al piano a una disciplina invece orientata al processo, una disciplina che non promuove quindi le trasformazioni attraverso gli strumenti, i tempi astratti dei piani regolatori, ma attraverso l'azione sociale, attraverso momenti di, di partecipazione e di azione diretta.